Buonasera, buonasera e benvenuti. Benvenuti anche stasera su Psicologicamente. Oggi, 2 giugno, è una diretta un po' particolare. Particolare per tanti motivi: particolare per il titolo che tra poco commenteremo, particolare per questa giornata. Una giornata dove si festeggia la Repubblica. Invece, eh, si è costretti a fare le lotte per quella che è la libertà, per quella che è l'indipendenza, per quello che è la propria vita, perché fondamentalmente di quella che ci stanno privando vedo sempre cose sempre di più cose strane, cose assurde, cose aberranti e da questa mattina che parlo di comunicazione parlo degli effetti negativi della comunicazione perché la comunicazione può essere utilizzata sia per cose positive sia per cose negative come lo Stato sta facendo con noi il mio, voglio precisarlo perché mi hanno mandato tanti messaggi non è uno schieramento politico, il mio semplicemente un lottare per la eh, verità, un lottare per la libertà, per fare informazione e far sì che quello che ci stanno togliendo e che il nostro ci venga ridato. Oggi a Roma c'è una manifestazione, infatti dovevamo trasmettere da Roma, eh, invece sono qui, sono qui a parlare con voi da casa mia, sono qui dallo studio, perché eh, quando si tratta di manifestare per le cose più stupide che esistano al mondo, ognuno ha il diritto di manifestare. però nessuno fa ostruzionismo, quando si tratta di manifestare per far cadere quel governo che ci sta distruggendo, chiaramente le forze di polizia stanno beccando, bloccando le auto, abbiamo preso un furgone a nove posti per scendere giù a Roma con tutto il gruppo di colleghi, siamo stati costretti a restare qui perché eh, si è costretti ad arrivare allo scontro fisico e non è assolutamente il caso, né per me personalmente né per tutte le altre persone, tengo all'incolumità delle persone a cui voglio bene. E quindi siamo rimasti qui, siamo rimasti qui a parlare da qui. Tra un po' vi farò vedere per cosa sta accadendo a Roma e commenteremo il titolo della diretta. Ciao Sergio, buon pomeriggio a te. Commenteremo il titolo della diretta, sicuramente oggi non saremo in tanti, è festa. E nonostante tutto io volevo oggi trasmettere da Roma per, per dare un, un senso a quello che abbiamo detto fino ad oggi, quindi eh, non restare con le mani in mano. Il punto però è che tra il dire e il fare, solitamente si dice che c'è di mezzo il mare, no? il vecchio detto. Invece no, tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, perché le statistiche ci dicono che tante persone oggi in Italia si lamentano, quindi teoricamente non sono contente della situazione, ma le persone che sono in piazza non sono poi così tante. Le motivazioni sono due, la prima è che eh, si sta facendo di tutto per non far arrivare i manifestanti a Roma, perché chiaramente il popolo fa paura, il popolo sovrano fa paura. E la seconda motivazione, è quindi, quindi tanta gente non è potuta andare a Roma oggi, in questo giorno in cui non si può oltrepassare quelli che sono i limiti delle regioni, e la seconda motivazione è che tanta gente invece teoricamente si lamenta, ma poi nella pratica non fa nulla. A quel punto poi io dico, quando sarà il momento di fare i vaccini obbligatori, magari di mettersi sotto pelle un microchip, eccetera, eccetera, quelle persone non potranno più lamentarsi, perché se si, si aspetta sempre che qualcun altro faccia qualcosa al posto nostro, e allora sai, eh, davvero siamo incoerenti. La comunicazione, tornando alla comunicazione, può essere usata anche per questo, per fare questa tipologia di danni. C'è gente che non se ne accorge neanche, ed è quella che mi fa più paura, perché persone che oggi mi dicono che magari... I messaggi che io lancio sono messaggi manipolatori per portare le persone a pensare come la penso io, beh io non ho nessun interesse a portare a pensare le persone come la penso io, non sono né un politico né un candidato né mi pagano per fare quello che faccio, io cerco solo di far sapere la verità, quella che secondo me è la verità, quindi dico sempre io non ho la verità, io ho dei pareri, però chiaramente eh, vado a eh, osservare, vado a eh, analizzare delle realtà oggettive. Prendo da varie fonti, da queste fonti cerco di analizzare i vari dati e poi con la mia mente, con la mia testa ragiono. Quello che infatti invito sempre le persone a fare è non di prendere la mia verità per buona, ma di prendere da varie fonti, non limitarsi ad ascoltare i telegiornali, ma ascoltare quelle fonti di informazione eh, diciamo non ufficiale che ci fanno capire davvero come stanno le cose. Adesso vi lancio un video, giusto per darvi un contributo su quello che vi sto dicendo. Eccolo qui, parte. Allora. Vediamo se riusciamo in qualche modo a far partire l'audio. Il video c'è. Vediamo se c'è anche l'audio. L'audio non c'è. Ok, come non detto sta parlando, vi faccio comunque vedere il video, poi potete andare sul mio canale, eh, sulla pagina Facebook dove l'ho pubblicato, il eh, direttore del reparto terapia intensiva del San Raffaele di Milano, che asserisce a carattere di cubitali che il virus non esiste più. E quindi, eh, un video è andato in Rai, e quindi chiaramente eh, sì, eh, ci stanno prendendo in giro ci dicevano di prepararci alla nuova ondata di questo virus, ma gli ospedali sono vuoti, le terapie intensive dovevano essere piene, non c'erano eh, posti per poter ricoverare le persone che sarebbero arrivate in questa nuova ondata, e invece lui dice ascoltiamo i veri virologi, non quelli che si vendono per tali. Bene, io l'ho lanciato ma non si vede, quindi lo chiudo, sulla pagina Facebook c'è questo video, non sta parlando l'ultimo stupido, sta parlando il del direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Eppure in televisione sui canali ufficiali si dice che in Lombardia siano aumentati i casi. Beh, non è vero, gli ospedali sono vuoti, perché si diffonde la, pa la paura, si diffonde il terrore? C'è qualcosa dietro, vogliono tenerci in casa, e lo spiegavo oggi, il metodo più semplice per mettere paura alle persone è fare in modo che loro stesse si sottomettano al potere perché se qualcuno ci impone qualcosa non ascoltiamo, scappiamo, se qualcuno invece ci mette in condizioni di aver paura siamo poi noi a chiedere di tutelarci, quindi ci chiudono in casa e siamo ben felici. Allora io dico impariamo a capire, a decodificare i messaggi manipolatori che arrivano dalla, da, da, dalla dittatura, dal regime, dalla, dalla eh, politica che ci sta manipolando in questo modo e cerchiamo di non lasciarci coinvolgere, non lasciarci eh, manipolare in questo modo. Gli attacchi sono tanti, ne arrivano tanti quando si parla di informazione libera e ti scontri con tanta gente che purtroppo si limita solo ed esclusivamente a eh, leggere e ascoltare le fonti ufficiali, quelle che purtroppo sono pagate dalla, eh, dal, dal potere per raccontarci certe cose. La cosa fondamentale che appunto ho voluto analizzare nel titolo con voi è che tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, infatti vi lancio quest'altro video giusto per analizzare con voi, non so se l'audio si sentirà, Purtroppo l'audio non si sente, però potrete vedere bene le scene. Non ho ancora imparato bene ad utilizzare quella che è, è la fonte, però questo è quello che sta succedendo oggi a Roma. Vedete, ci sono tante persone, le televisioni ufficiali non lo diranno mai, diranno che la piazza era vuota. C'è da dire però che comunque c'è di base, per quanto mi riguarda, una grande delusione, perché anche gli stessi romani oggi avrebbero strariempito la piazza, quindi vuol dire che non tutti hanno compreso bene il messaggio, non tutti hanno compreso che stiamo andando verso il baratro, e poi chiaramente ci si lamenta che le cose non vanno come vorremmo che andassero. Vi lancio ancora un altro video, ancora sempre in piazza lì a Roma, ed è la stessa cosa che è successa a Milano, martedì, perché, eh, sabato scusate, perché sabato Pappalardo era in piazza sempre con questa stessa manifestazione e la piazza del Duomo era semivuota, c'erano un migliaio di persone ma il, la cosa più problematica che era, era che appunto c'erano tantissime altre persone che giravano eh, con i propri figli le proprie famiglie a fare shopping come se questa cosa non li toccasse, però poi mi chiedo hanno anche loro dei figli? Sì, li avevano, li avevano per mano nel momento in cui inietteranno i vaccini che sono velenosi, anche i loro figli sono contenti, quindi non hanno davvero capito di cosa si tratta, oppure poi si lamenteranno che il vaccino obbligatorio è un abuso e quindi qualcun altro al posto loro dovrà portare avanti qualche campagna, perché quella è la cosa più devastante, la cosa più tragica. E come dicevo prima, il mio non è uno schierarmi per l'uno o per l'altro, infatti sulla pagina, su questo canale, ospiterò tante altre persone che si stanno proponendo per andare a fare contrasto a questo questa forma di abuso. E quindi un po' alla volta avremo altri ospiti. Il generale Pappalardo è uno di quelli che si sta battendo per arrivare a fare manifestazioni per la libertà. Benissimo, benissimo. Eh, chiunque altro arrivi con delle proposte, sarà ben, sarò ben lieto di ospitarlo per ascoltare cosa ha da dire, sarò, appoggerò la causa, perché per me non è la persona, il personaggio. Pappalardo è una persona stimatissima, ma quello che per me conta è arrivare alla libertà, arrivare all'obiettivo arrivare a far capire alle persone, infatti vedo i vostri messaggi, i vostri saluti, vi saluto tutti e c'è Sergio che mi dice l'unica risposta è la consapevolezza popolare, infatti ognuno di noi deve fare la sua parte, ma è rimasto poco tempo, infatti Sergio hai ragione, siamo arrivati, siamo al bivio, siamo al baratro, stiamo lavorando tantissimo con la sperimentazione, con la medianità, con uh, i nostri sistemi, i nostri mezzi, quelli che utilizziamo con l'ipnosi per andare a capire, a, a fare indagine, e da tutti i punti di vista ci arrivano messaggi che il tempo è finito, siamo ormai al baratro. E beh, eh, siamo causa di ciò che ci accade, i creatori della nostra realtà siamo noi, l'obiettivo è quello di risvegliarsi, noi ce la mettiamo tutta, facciamo sempre in modo che le persone abbiano, eh, abbiano la consapevolezza. La cosa che però si nota è che tanta gente non vuole svegliarsi, tanta gente non vuole diventare consapevole, tanta gente non eh, fa nulla, non muove una foglia per raggiungere l'obiettivo, eh, parliamo anche delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, tanti magari sono lì perché non vogliono rinunciare al posto di lavoro e quindi hanno paura di perdere la fonte di reddito, ma intanto stanno perdendo la libertà, tanti altri invece sono eh, devastati psicologicamente avrebbero rinchiusi, eh, tanti altri invece magari appoggiano anche la causa perché ancora non si sono risvegliati. Quindi esistono varie categorie. Però dico poi, quelle persone che eh, fanno questi soprusi, che mettono in pratica, perché cioè, mi viene dall'alto, sì, chi lo sta mettendo in pratica sei tu. Hai però una moglie o un figlio? Tua moglie andrà a fare la spesa? Tuo figlio va a scuola e quando i suoi amici sanno che è tuo figlio, che stai eh, andando a fare del male alla popolazione, visto che anche tu fai parte della popolazione, che comportamento avranno con lui? Tua moglie è al supermercato con le sue amiche che sanno che tu stai facendo una devastazione, che comportamento avranno con lei? Pagheranno le tue colpe perché saranno ghettizzati? Perché purtroppo non vogliamo capire. Quando si arriva al punto in cui ci troviamo dove è palese, perché è palese, se siamo col prosciutto sugli occhi, cerchiamo di togliere le sefettine, cerchiamo di capire, dovremmo cercare di svegliarci. Un mio collega, un mio caro amico, stimatissimo da me, mi ha detto qualche giorno fa che devo investire le mie energie non per rompere ciò che esiste, ma per creare qualcosa di nuovo. Il punto è io non sono un politico, non posso creare qualcosa di nuovo, posso creare qualcosa di nuovo risvegliando le persone, facendogli capire qual è la situazione, ma se non faccio capire qual è la situazione attuale, come faccio a far capire che c'è bisogno di cambiare? E quindi io penso che le mie energie le sto devolvendo per una causa, perché la causa è quella della verità, la causa è quella della giustizia e di evitare gli abusi di potere qui vi chiedo aiuto perché eh, chi più di, le, delle persone che mi seguono possono dirmi se la strada che sto perseguendo è quella giusta oppure no io mi affido tanto alle persone perché chiaramente eh, non sono nessuno sono un umile cittadino che si impegna in una causa, Il mio lavoro è un altro faccio l'ipnologo e da questo canale abbiamo deciso insieme a tanti colleghi di fare informazione mettendo ognuno le sue capacità, le sue caratteristiche e ci siamo ritrovati a fare televisione, a fare informazione indipendente, con molto piacere, dedichiamo il nostro tempo, oggi il 2 giugno non sono in piazza a manifestare perché non ci sono potuto andare, ma non sono neanche giù a divertirmi, a fare quattro passi perché sono, vi giuro, non so se si percepisce, ma sono profondamente deluso. Parlo di comunicazione, vorrei che la gente imparasse a comunicare, ma non soltanto per raggiungere i propri obiettivi, ma anche per decodificare ciò che arriva, perché quello che ci stanno facendo è facilmente decodificabile se comprendiamo le regole della comunicazione. Se non riusciamo a farlo è perché davvero o non vogliamo svegliarci, o davvero viviamo una, no, una forma eh, di, di, di, di ipnosi complessiva, di ipnosi di massa. E lo dicevo appunto nella titolazione, l'ipnosi non è soltanto quella che usiamo a livello terapeutico, a livello positivo, con la comunicazione unidirezionale, quella che fanno le televisioni, eh, riescono a darci un messaggio che ci ipnotizza, ci mette in una condizione di eh, essere dormienti. Infatti c'è una persona che mi ha scritto dalla Svizzera, e mi piacerebbe farvi leggere il messaggio, eh, non so come fare per copiarlo, ma se andate sul mio canale YouTube, sull'ultimo post che ho fatto, c'è un messaggio dove questa persona, su uno degli ultimi post che ho fatto, questa persona chiede eh, qual è la differenza tra il virus svizzero e il virus italiano, visto che in Svizzera eh, tutto quello che ci stanno facendo non sta, non sta accadendo. La sanità invita a non usare i guanti, non hanno mai imposto la mascherina, non hanno mai richiuso in casa le persone, hanno dato il lockdown per pochissimo tempo, il tempo di eh, far rimettere in sesto le situazioni, ma non hanno mai fatto grandi divieti, non hanno mai attaccato, non sono mai stati prepotenti, non hanno mai eh, esasperato nulla. E lei dice... Vedere la povera Italia in questo modo eh, veramente fa un grande, dà un grande dolore a chi la conosce. Detto da persone che vivono in quel posto, non sono cose per sentito dire, io non ho azzardo a dire cose sentite dire, io porto dei, delle testimonianze che arrivano da scienziati, che arrivano da esperienze personali, che arrivano da testimonianze di persone che vivono in certi posti e ci dicono in quei posti cosa accade. Siamo davvero immersi in questo momento storico che coinvolge tutto il mondo con tanto rispetto per chi ha avuto dei decessi in questa situazione, ma l'esasperazione che si sta dando ha un senso diverso, c'è dietro qualche altra cosa. Quindi io dico, impariamo a comunicare, impariamo a decodificare, e soprattutto impariamo a ragionare con la nostra testa, perché noi ci lasciamo guidare da una banda di ladri che ci viene a dire e fare cose che noi accettiamo e basta, senza mettere in discussione. Ma non siamo noi, popolo, che dovremmo eleggere chi ci rappresenta e chi ci rappresenta dovrebbe tutelare il popolo che lo ha eletto. Quindi non esiste né l'uno né l'altro. Ne abbiamo eletto il governo perché sono comunque lì abusivi da sempre e dall'altra parte ne tutelano noi. Quindi possiamo anche dire: Sì, c'è un governo che non abbiamo eletto ma ci sta tutelando. No, non li abbiamo eletti e ci stanno derubando, stanno svendendo, ci stanno usando come carne da macello. Bene, Teresa dice. Manca l'informazione eh, oggettiva, la gente si fida delle informazioni di tv, dicono che va tutto bene, che gli altri paesi ci imitano perché siamo stati bravi e sono contenti. Una marea di stronzate, scusatemi il francese, e siamo contenti di questo, non mettiamo in discussione. Infatti dicevo che questa persona in Svizzera, gli unici che usano le mascherine, li ha chiamati poveri idioti, sono gli italiani che seguono la RAI, perché tutti gli altri gli svizzeri non usano le mascherine, fanno gli assembramenti, escono regolarmente e in Svizzera i casi sono diventati 10, 20, 30, non più di tanto quindi qualcosa c'è qualcosa c'è che ci deve far capire questo e poi dice Teresa la vera informazione non passa è vero, la vera informazione non passa perché le informazioni vere quelle delle tv indipendenti vengono censurate oggi ho visto, ho pubblicato il post che vi stavo facendo vedere di quel video su Youtube immediatamente l'hanno bloccato e dicevano che il post è stato bloccato in tutto il mondo beh, bellissima sta cosa su Facebook c'era ancora mi, mi aspetto che anche lì lo vadano a bloccare mia madre dice appunto si percepisce benissimo, sì mamma si percepisce benissimo, si percepisce benissimo perché purtroppo si è costretti a volte anche a litigare con delle persone, ero in ospedale l'altro ieri, all'aperto in mezzo alla gente, io all'aperto non uso la mascherina, all'interno dove ci sono delle regole sei costretto a rispettarle per un fatto di convivenza, se vuoi entrare in quel posto c'è cioè l'obbligo della mascherina perché lo impone anche l'attività, entro in casa tua con tanto di rispetto, ma all'aperto non mi puoi obbligare a mettere una mascherina perché io non voglio farmi del male respirare nelle mascherine Significa buttare fuori la schifezza che noi dovremmo buttare via i nostri rifiuti e riespirarli di nuovo, quindi intossicarci, quindi mal di gola, raffreddori, eh, bronchiti, eccetera, eccetera. Quindi la mascherina non ci protegge, ci ammazza. Si aprono discorsi molto complessi, ma non è il punto di cosa sta accadendo. Il punto è di risvegliarci, perché io parlo di comunicazione e dico tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare. Quando vogliamo comprendere certe cose è l'azione che fa la differenza. Eh, bene, Teresa dice alternativa entro ottobre lasciare l'Italia il punto è qual è? che eh, se si riuscisse insieme a fare qualcosa non c'è paese più bello dell'Italia, creare un governo serio, stravolgere il sistema non è una cosa semplice perché poi la domanda che viene da tanti, chi ci metti lì? chi è oggi che può rappresentarci? io non sono qui per dire chi, dov chi dovrà rappresentarci io sono qui a fare informazione e dico in questo momento ci stanno violentando e sicuramente non siamo nel momento giusto un altro amico mi ha detto qualche giorno fa, sì ma il governo che c'è adesso è migliore di quello che c'era prima, io non la vedo una giusta, una giustificazione a quello che accade. Allora mi accontento perché in questo momento mi stanno tagliando un braccio, prima me ne tagliavano due, va bene che mi taglino un braccio, No, non voglio che mi taglino, non mi taglino nulla, cioè, io voglio, che, eh, voglio stare bene e siccome è nella Costituzione il diritto del cittadino nel, dello stare bene perché dovremmo rinunciarci? io non sono più disposto a rinunciarci, altrimenti, come dice Teresa, per fine anno troverò la mia strada e me ne andrò, andrò all'estero, lavorerò tranquillamente online, darò il mio supporto comunque alle persone, mi costruirò la mia attività all'estero e eviterò, Scegliere un altro paese, ce ne sono tanti, ne sceglierò uno perché tanto non siamo alberi, solo gli alberi hanno le radici e quindi sceglierò un paese dove si potrà essere più liberi e godere dei privilegi che ogni cittadino dovrebbe avere grazie Rossella, sei gentilissima, ti ringrazio del complimento, eh, Giussi dice al lavoro è obbligatorio mettere la mascherina, sì Giussi stanno rendendo obbligatoria la mascherina in tanti posti, ma è un'assurdità, la mascherina è un'assurdità, non c'è cosa più sbagliata del mettere la mascherina, questo ci fa capire, visto che solo l'Italia ci obbliga a mettere le mascherine, in tanti altri paesi non è così, vi ho portato la testimonianza di persone che sono in altri posti, eh, siamo noi che non dobbiamo accettare, perché se noi accettiamo, basta che la, una maggior parte accetta e gli altri sono costretti ad adeguarsi. Vi dicevo, era davanti all'ospedale, senza mascherina, un gruppo di persone anziane, mi ha attaccato fortemente, che io li contagiassi, ma spiegatevi, uno, non ti contagia l'aria, devo sputarti addosso per contagiarti, due, se fossi malato, tre, a tre metri di distanza ma mi spieghi cosa devo contagiare, quindi fondamentalmente stiamo parlando di aria fritta. Teresa dice, in piazza Duomo Alice Eraso ha letto la lettera di protesta inviata a Conte Mattarella e Aia in difesa dei diritti umani, ma nessuno l'ha fatta sentire. Il problema è quello, vedete, la televisione oggi non sta facendo vedere quello che succede a Roma, ma perché la televisione è pagata, poi ci dicono seguite le televisioni ufficiali, i veri giornalisti, no, i veri giornalisti non sono quelli che prendono le mazzette, amici miei, che siete dall'altra parte, cambiate lavoro, perché tanto l'universo farà pulizia e prima o poi ritorna e sarò il più felice al mondo perché l'universo mette equilibrio, quindi arriverà qualcosa che metterà fine a questo giochino. Arriverà dall'esterno, dall'interno, dalla coscienza, dagli, dagli extraterrestri, non lo so da dove arriverà, ma arriverà perché tutto torna in equilibrio. E poi, come diceva qualcuno, saranno i vostri. Giù si dice che tristezza, sì. Io sono, ripeto, fortemente deluso. Oggi veramente non, non, non ho avuto voglia di fare niente di particolare, perché volevo essere lì anche io dare la mia testimonianza ma non è stato possibile e la delusione che si vive purtroppo ti, ti, ti cambia vivo un momento di tristezza tra poco passerà come dico sempre non mi attacco alle emozioni sto bene con me stesso quindi è per questo che dico non, non va bene qui vado da un'altra parte io sto bene ovunque tranne dove si fanno sopprusi vado via Sergio dice non si può pensare di abbattere un albero tagliando qualche foglia se prima non si ferma l'immane equilibrio di interessi economici che oscurano ci stanno riducendo al ruolo di bestiame non funzionerà Sergio, sono d'accordissimo con te. Va sfasciato il sistema, va proprio cambiato alla radice, va, va, va stravolto. Ancora c'è eh, il commento di Giovanna che dice: Io vivo alle Canarie, il lockdown lo abbiamo vissuto anche noi, ma già da due settimane siamo usciti. La polizia ha l'ordine di informare i cittadini sull'uso delle mascherine. Le multe sono consentite solo a fronte di comportamenti violenti. Qua la mascherina la usano in pochissimi. Per fortuna non vedo i bambini portarla, la spiaggia è piena, i ristoranti e i bar sono aperti. l'informazione riguardo i numeri dei contagiati non è terrorizzante. Non volevo rientrare, in Italia, ma adesso, eh, volevo rientrare in Italia, ma adesso ho paura. Giovanna, non ti dico più, proprio stamattina, mi sono, ieri mi sono sentito con un mio amico, eh, collega, che vive nelle Canarie e stavo chiedendo appunto eh, informazioni, perché eh, chiaramente sto valutando tante cose, tra cui le Canarie, la, la, la, le Tenerife, la Thailandia, le Filippine. A me piace il mare, piace viaggiare, io non ho problemi a stare in un solo posto, mi piace molto muovermi perché faccio ogni anno tantissime esperienze nuove a livello lavorativo, girando il mondo. Però l'Italia, che è la terra più bella del mondo, ripeto, perché amo questa terra, eh, sta andando al disastro per colpa nostra, perché non, non diamo la colpa a loro, la colpa è nostra, perché è tutto ciò che accade, non è altro che la nostra proiezione. Tu non c'eri, ma era la cosa più importante da divulgare. Sì, infatti, Teresa, sono d'accordissimo con te. Io Milano non c'ero perché oggi era tutto organizzato per Roma. Ripeto: 9 posti, 9 persone pronte a partire stamattina, ma la polizia brocca comunque, quindi eh, arrivi davvero allo scontro. Dopo l'evento che ho vissuto con la polizia municipale qui a Saloma la settimana scorsa, dove ci stavamo arrivando e dove ho vissuto momenti di grande, grande eh, rabbia, eh, non metto più a rischio l'incolumità delle persone, neanche la mia, ma c'è una tristezza dentro un momento di tristezza molto particolare, ma non sapete che un sacco di ministri hanno fatto business con le mascherine, a chi le devono vendere? Lo so, lo so benissimo, la regione Lazio che ha comprato, ha pagato anticipatamente 11 milioni se non sbaglio, una cosa del genere di mascherine, quindi oggi la mascherina deve essere utilizzata perché? Perché hanno svuotato le casse delle regioni mettendosi parte di quei soldi nelle loro tasche, altra parte è andata ai fornitori che dai preventivi che erano stati fatti erano i più alti, guarda un po', non i più bassi semplicemente perché poi quei soldi tornavano in tasca. E oggi quindi la mascherina è obbligatoria perché altrimenti come fa a giustificare? Hanno fatto business su tutto, quindi lo sappiamo, ma non, la, non ci vuole la zingara per indovinare. Bisogna semplicemente attivare un po' il cervello, prendere da più fonti, fare un'analisi e il merge è fatto. Non danno informazioni, dice Giussi, sì, non danno informazioni, ma non le daranno. Le televisioni ufficiali non parleranno di queste cose, ne parla BioBlue, ne parlano televisioni eh, indipendenti che tra l'altro vogliono chiudere, che tra l'altro vogliono eh, bloccare perché chiaramente dà fastidio quando una TV indipendente dice la verità e fa aprire gli occhi alle persone. Quindi, fondamentalmente, non ci dobbiamo meravigliare. Laura dice: Metto la mascherina e tutto ciò che serve per lavorare in un reparto. Covid, uscire ed essere costretta ad indossarla per oltre ore, non lo tolgo. Infatti, evito centri commerciali e altro. Preferiscono andare. Ti capisco, Laura. All'interno capisco, quando sei a contatto, lavori, sei un professionista in quel settore, è chiaro, c'è cioè, lì c'è e devi stare attento a tutto perché basta davvero poco, ma quando esci da quel posto e sei all'aria aperta, eh, ma anche nei centri commerciali, ma parliamoci chiaro, ma dov'è sto Covid nei centri commerciali? Ma non prendiamoci in giro, stiamo dando a, a, di matti. ok? All'aria aperta è inconcepibile, io personalmente all'aria aperta ma può venire chiunque, posso fare tutte le molte del mondo, non mi interessa, non metterò mai la maschera, non mi voglio fare del male, assolutamente. Giussi dice, ho la sensazione che debba succedere qualcos'altro, una rivoluzione. Eh, Giussi, questa sensazione ce l'ho anch'io, le notizie che ci arrivano, io non voglio impaurire nessuno, e eh, che per ottobre arriveremo con buone probabilità, queste non ci arrivano da... Da, dalle persone qui intorno a noi Ogni sabato, ogni domenica, ogni settimana facciamo sperimentazione con il gruppo di medianità e confrontiamo le varie forze prendendo anche notizie da fonti esterne dal, da, da, da altre dimensioni la situazione è particolare il mondo si sta ribellando siamo vicini a qualcosa che cambierà la situazione la eh, stravolgerà completamente Carla ci dice condivido con te anche il fatto di cambiare forza prendiamo atto che possiamo cambiare senza dubbio possiamo cambiare e dobbiamo cambiare se vogliamo mantenere viva la nostra eh, vita, la nostra indipendenza, la nostra salute, perché ci stanno ammazzando, cioè fare un vaccino, avete visto cosa ha combinato Bill Gates con i vaccini in India, quanta gente ha ammazzato, Lascia Microsoft fa la fondazione con la moglie per divulgare i vaccini e nel 2015 parla di microchip, e oggi nel 2020 si parla di microchip e si dice, non lo so, questa non è una notizia che ho per certa, ma che il governo italiano abbia già ordinato miliardi di aghi per l'inserimento dei microchip, se non li hanno già inseriti in qualche vaccino già esistente, perché non lo possiamo sapere. Per cui stiamo parlando di cose che veramente non hanno nessun senso. E stiamo lì zitti ad ascoltare e a farci fare di tutto di più. Il senso ci dice esatto, l'informazione libera è sotto attacco globale, come, come mai prima era successo? Sì, infatti... L'informazione indipendente viene attaccata, vogliono chiudere BioBlue, vogliono chiudere eh, altre TV eh, private e indipendenti, come dicono per esempio, cioè c'è gente che per anni sono stati considerati luminari, all'improvviso sono dei matti. Prendi Montagnier, prendi Montanari, prendi eh, il, eh, il professor Meluzzi, da quando iniziano a dire la verità. Quello è pazzo, quello è complottista, quello si è bevuto il cervello, com'è? Prima sono buoni, poi da luminari, da premi Nobel diventano complottisti. Perché? perché non dicono quello che voi volete che dicano, non si so, sono voluti vendere. Apriamo gli occhi, apriamo gli occhi, non c'è bisogno di ascoltare me, io sono soltanto il brillo parlante, non, non, non, non posso fare altro. Chi deve ragionare? Ognuno di voi con la propria testa ognuno di voi con la propria testa può andare ad analizzare quello che accade senza nessun tipo di problema. Oggi sto andando totalmente fuori tema, perché dal, da, dalla comunicazione sto andando di nuovo a parlare di questo. E giuro che l'ultimo giorno, perché dopo questo 2 giugno, dopo questa manifestazione, tornerò ai miei temi e parlerò delle cose che eh, chiaramente eh, so de, del mio lavoro. Poi se ci saranno ospiti che vorranno dire la loro, li ospiteremo, come abbiamo fatto sempre fino ad oggi, perché questa, questo canale è aperto all'informazione Uh, purita, perché se arriva gente che vuole darci informazioni manipolatorie, può starsene a casa non, non, non ci interessa non siamo nessuno, siamo ancora in 13.000 ma io sono convinto che grazie a voi che da casa ci osservate, ci guardate diventeremo 120.000 nell'arco di quest'anno perché solo crescendo possiamo dare più informazioni, sempre informazioni pulite, indipendenti e soprattutto che tendano alla verità la verità assoluta non la potremo mai avere, ma possiamo tendere alla verità ed è questo quello che vogliamo fare Natascia dice siamo molto stanchi di questa dittatura, hai ragione, sì, siamo stanchi ma il punto è, dobbiamo arrivare ad essere talmente stanchi da metterci insieme in massa, oggi c'è cioè il 2 giugno, da qui, da Milano, dalla Lombardia, non doveva partire un'auto, nove posti, o qualche auto di qualcuno, che per strada bloccano, fermano, e ti mandano a casa, o ti fanno i verbali, dovevamo partire, come inizialmente avevo proposto, indipendentemente che lì c'è Pappalardo, no, che stimo in questo momento, ma indipendentemente dalla figura, il punto è, lì oggi si parla di libertà, quindi devono partire 200 bus da 54 posti e arrivare lì in massa, come da tutte le regioni. Quando arrivi lì è 6, 2, 3, 10 milioni di persone, ma non c'è nessuna polizia che tenga, nessun esercito che tenga, perché non possono azzardare a sparare addosso a 10 milioni di persone a 2 milioni di persone. Invece quando è una macchina, nelle caserme hanno dato ordine di andare a rompere le palle, scusate il termine, solo dove ci sono persone da sole, piccoli gruppi, non negli assembramenti perché negli assembramenti prendono le botte, sono questi gli ordini che partono, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, perché sanno di avere torto, sanno benissimo di avere torto, e chiaramente chi guarda la pagnotta, chi dall'altra parte cerca di tenere gli occhi chiusi, chi ce li ha chiusi perché non riesce più a ragionare, non ci arriva, ma ognuno ha la sua motivazione, fatto sta che, come diceva Natascia, ci siamo stancati, sì, non è abbastanza, perché se fossimo davvero stanchi saremmo tutti lì oggi, sotto il palazzo, a gridare o, a, o magari anche a farli scendere, a pretendere che scendessero per poter mollare la loro poltura e andarsene a casa. Pietro dice perché chi è in macchina da solo non ha con la mascherina? In macchina, marito e in moglie, la mascherina, uno alla guida, uno dietro, assurdo, se i media dicono che c'è un asino che vola, la sistezza che molti sono a guardare in cielo. Sì, eh, Pietro è proprio così. È proprio così perché non c'è cosa più assurda di portare la mascherina in macchina, ma neanche nei tempi del Covid. Marito e moglie, uno davanti e uno dietro. Ma di che stai parlando? Sono nella stessa casa. Quindi vedete quante regole assurde, quante ingiustizie. E noi siamo lì. Beh, eh, stiamo dicendo cose che conosciamo bene, ma ripetersele, ripetita Juvent, ripetersele, ci aiuta a metabolizzarle. Io non ho mai creduto al virus, ma guarda, neanche io, mi hanno sempre dato del matto, del complottista. Eh, però io so già che questo virus sta creando soltanto falsi allarmismi e dietro c'è qualcosa di, eh, di più, non voglio azzardare il cosa, anche qui potremo parlare per ore e ore, ma prossimamente faremo con degli esperti del settore una diretta sul 5G, con degli esperti del settore parleremo eh, di economia, di quella che è l'economia che c'era dietro il 5G, non ne parlo io, io faccio l'ipnologo, parliamo di ipnosi posso dire la mia, parliamo di altro posso ospitare le persone, posso ospitare però persone che sanno quello che dicono, quindi accreditate a parlare di quel tema, in modo e nessuno può dire che si è villantatori o che si dicano fandonie. Natascia dice ci vorrebbe davvero una rivoluzione, ebbè, eh, prima o poi, quando poi si esplode, io mi auguro di no, mi auguro che con la comunicazione si possa risolvere, perché la comunicazione è forte e potente, però siamo in un momento storico particolare, quando il governo ha paura del popolo siamo in democrazia, sì, infatti. Eh, purtroppo è così, il popolo dovrebbe essere sovrano invece il, il popolo è temuto proprio perché loro sono dalla parte dell'errore Mario dice sono d'accordo con te grazie Mario l'obiettivo è diventare sempre di più l'obiettivo è diventare sempre di più io ho voluto questo, questa pagina che ho fondato per divulgare ciò che facevo quando poi abbiamo visto che eh, serviva dare una mano, dare informazione, abbiamo deciso, in questi tempi del coronavirus specialmente, di arrivare da una diretta a settimana a quattro dirette al giorno, è un panzesto, eh. vi assicuro che c'è tanto lavoro dietro dove non c'è guadagno, ci sono investimenti e sono tanti gli investimenti. Però dare informazione alle persone potrebbe aiutarci a svegliarci a diventare sempre di più, come dicevo, da 12.000 a diventare 120.000, 150.000, un milione di persone e poi con un milione di persone magari puoi anche dire una parola e cercare di eh, farla arrivare a tutti contemporaneamente. Giuseppe dice bravo, esattamente svegliatevi, sì, bisogna svegliarsi anche velocemente. sera dice, Enzo, bisogna fare l'autodeterminazione, attraverso la legale rappresentanza non ci sono altre strade, sì, questo è un concetto che tratteremo, eh, anzi, nei prossimi giorni ci sentiremo per parlare magari con Francesco e vedere se vorrà essere mio ospite per raccontarci come funziona, perché la legge ci permette anche di uscire da questo Stato e diventare cittadini indipendenti, eh, il come, ci sono dei passaggi burocratici complessi ma eh, è fattibile perché non si è obbligati a sottostare alle leggi di un governo tiranno, Teresa Di Pasquale ci dice ancora è inutile parlare oggi, abbiamo perso una grande opportunità di cui ci, sentiremo ci pentiremo tra poco, sì, Teresa è così è così perché questo poteva essere veramente il modo per essere lì in milioni e far cambiare le cose, oggi in una sola giornata eh, le quattro giornate di Napoli, le cinque giornate di Milano, conoscevamo un po' la storia, no? cosa è stato fatto in pochissime ore, quattro giorni, cinque giorni, si stravolge tutto, ma ci vuole la volontà, e tra il dire e il fare, cosa c'è di mezzo? Qual è la parolina magica? Non mi dite il mare, perché il mare non c'entra assolutamente nulla, tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, si alza il culo dalla sedia e si fa, in tutte le cose, nelle attività, nel lavoro o, se vado a ritroso nella mia vita, ogni qualvolta ho avuto dei grandi risultati, mi sono fatto, scusatemi il termine, così. Però poi sono dei risultati, grandi, grandi. E, ero giovanissimo quando già facevo risultati economici, di soddisfazione di un certo tipo, ma dormivo due ore a notte, lavoravo tantissimo e soprattutto facevo con grande professionalità e con grande qualità. Quello che non sta facendo il governo italiano perché sta pensando solo ed esclusivamente alle sue tasche. Ahimè. Bene, ancora... C'è Mario che ci dice, quando arriveremo fra un anno come la Grecia, allora vedrai che esplode. Beh, perché purtroppo a volte poi si arriva all'esplosione, come diciamo prima, è come un pallone, no? Se tu gonfi, gonfi, gonfi, gonfi, a un certo punto cioè, non resiste più e scoppia. Quindi eh, c'è una parte del popolo che non se ne frega niente, un'altra parte invece che sta resistendo e questo gonfiare, gonfiare, gonfiare fa esplodere quella parte, quella parte è quella parte che poi se esplode ripeto, io mi auguro di no, ma se esplode poi eh, le azioni saranno particolari, io dico in mezzo alla strada oggi la polizia eh, si permette di fare a volte atti di, di, di, di abusi, polizia, forze dell'ordine in generale, però trovi la brava persona che zitto e mosca se la tiene per non fare casino, ma se trovi quello che ha un po' di mal di testa, tra qualche mese iniziano i problemi seri, poi parlavano di assistenti civici, meno male che sembra questa cosa non si è più andata in porto, ma immaginate se veramente se arriva gli assistenti civici. Gente che non ha nessun ruolo per poter o nessuna preparazione per poter fare certe cose, che inizia ad abusare di un potere che non ha, perché gli è stato dato. Cioè, siamo alle rivolte in strada. Questo è il governo che lo vuole. Eh? Pietro dice ancora. La Microsoft ha depositato un brevetto per installare microchip nelle persone, per monitorare salute psiche e molto altro. Questo deve far paura. Infatti. Dietro c'è tutto questo, c'è Bill Gates, ci sono le grandi potenze eh, che hanno tanti, tanti soldi e che quindi pagano i nostri governanti per poter fare quello che poi dovrebbero comprendere e riguarderà anche loro, ma magari loro hanno degli accordi per i quali eh, si esumano da questo. Il punto è che sono anni ormai che sono lì, perché non ci permettono neanche più di votare e se lo facciamo ci prendono per i fondelli perché facciamo delle votazioni che sono fittizie. Quindi è chiaro che il problema c'è. La mia domanda è, dice Giussi, perché tutto questo? Giussi, soldi, soldi, soldi, solo soldi, purtroppo eh, il problema è solo ed esclusivamente quello, cioè il, il, il, il danaro, cioè mh, per i, i soldi, e sono tanti, che non ne immaginiamo nemmeno, noi siamo carne da macello per loro, noi siamo cavie da laboratorio, e quindi produciamo reddito e loro guadagnano. Sergio dice ancora che cosa significa cittadini indipendenti? Sergio, io non ho grande competenza in questo, ho delle piccole informazioni, non voglio azzardare questa sera a dire cose stupide che non, non conosco bene, sono cose molto serie e molto importanti, ma dobbiamo farle raccontare a chi ha competenze, infatti prossimamente faremo una diretta, ve lo prometto se Francesco vorrà che è responsabile di questo progetto, ci sono delle normative europee e internazionali che permettono alcune cose, quando c'è un governo che non ci piace noi possiamo diventare indipendenti e staccarci da quel governo, quindi avere un documento internazionale, non più un documento italiano, ci sono delle normative che regolamentano tutto questo. Potrebbe essere interessante. Io come dicevo non parlo qui di orientamenti politici, io qui parlo di una cosa, parlo dell'indipendenza, parlo della libertà, parlo di quel qualcosa che ci siamo conquistati, non noi, perché noi stiamo facendo poco, ma i nostri avi l'hanno conquistata con il sangue, con il sacrificio. Quindi arrivare a parlare eh, oggi di perdere quest indipendenza, questa indipendenza, questa libertà, a me fa. Da, crea dolore, crea un momento di forte dolore perché eh, so cosa è accaduto in passato, quante anime hanno dato eh, la loro vita terrena per poter portarci ad avere la libertà e noi ce la stiamo facendo rubare, la stiamo regalando senza neanche opporci, quindi faremo anche su questo argomento una diretta per capire bene come funziona, nel nostro caso se dire fare c'è di mezzo il male, c'è di mezzo il male, infatti ma il fare è sempre alla base, perché se oggi ci fossimo alzati tutti, Sergio, io dico, non, quando punto un dito verso qualcuno, ne sto puntando tre verso di me, non possiamo dire che è colpa degli altri, perché se ognuno di noi dice ok, non ci va quello, non ci vado neanche io, non ci vado, quello, non ci vado neanche io, alla fine eh, io sono amareggiato oggi, sto vivendo questo grande momento di, di, di delusione, perché vi ripeto, stamattina eravamo con un nove posti pronti per, per andare lì, e, e quindi è chiaro che se siamo soli, se invece ci si organizzava insieme, dice, okay, quando ho detto andiamo a Roma, e volevo fare un 54 posti, perché almeno un 54 posti conosco migliaia di persone, andiamo insieme, da 54 siamo diventati 20 perché il pullman non poteva portare più di tot, da 20 15 perché c'erano i metri, da 15 poi siamo diventati 9, da 9 stamattina 9 dove vai? Ma se invece oltre me c'erano tanti 54 posti, tutti pieni, anche lo stesso proprietario del bus dice no, no, le regole dicono che non posso portarne, voi mi pagate il bus intero, ma io vi do 15 posti, ma se, se fuori di testa, 15 posti, sei il primo che sta alle regole, oggi andiamo a rompere degli schemi, non esistono regole, si va lì per l'indipendenza e per la libertà, non per altro, però sono chiacchiere perché ormai la giornata è andata, ci sarà ancora domani e dopodomani, vedremo cosa accadrà, ma la giornata principale era appunto oggi. La dice perché non ci informi di quello che vi è stato comunicato con le canalizzazioni, potrebbe aiutarci molto e ci credo fermamente. Guarda, io non voglio creare paura. Eh, siamo un gruppo di sperimentatori per cui siamo abituati a certi discorsi. Eh, abbiamo canalizzato delle entità superiori che ci hanno detto che le cose non vanno come devono andare, ma questo lo sapevamo, ci sono tante navi pronte in cielo per poter intervenire, l'unico interesse è il pianeta, non siamo noi esseri umani questo dobbiamo saperlo perché noi esseri umani stiamo distruggendo il pianeta la comunicazione è che comunque si parla da anni che sarebbe arrivata una tempesta solare, però la differenza tra il nostro tempo e il tempo di altre dimensioni è veramente abissale, cioè ci sono pianeti dove il tempo è diverso dal nostro e dimensioni in cui il tempo non esiste, quindi quando si parla di una data, tanti poi eh, si diceva che appunto a giugno a maggio, scusate, tra fine e maggio ci sarebbe stato questo avvento di questo pianeta, di questo asteroide, eccetera qualcuno mi ha chiamato, stai tranquillo, non è passato quindi ti prenderanno solo in giro quando si parla di dati, bisogna stare attenti perché non è la data è che l'evento ci sarà però la differenza nello spazio-tempo tra qui e altre dimensioni è talmente tanta che fondamentalmente non si possono fare previsioni però accadrà e si presume che quella famosa tempesta solare che porterà ad essere senza energia elettrica per un po', arriverà, e se arriverà, chiaramente le conseguenze per noi saranno davvero particolari, perché immaginate tre giorni, loro parlano addirittura di tre mesi, ma tre giorni senza energia elettrica, cosa accade? Zero comunicazione, zero riscaldamenti, zero acqua calda, zero, zero alimentazione, perché fondamentalmente quello che hai in casa quello è, però senza il frigorifero, perché non puoi neanche raffreddare i supermercati non avranno rifornimenti perché non puoi tirare fuori neanche il carburante, quindi non si circola, cioè si circola con le biciclette e ci, eh, si illumina con le candele. Si torna a tanti anni fa, un mondo che oggi è tutto mosso dall'energia elettrica rimarrebbe bloccato. E sono segnali, ci sarà un, un salto quantico, arriverà anche quello, noi siamo di fronte ad un, ad un bivio, un portale, o andiamo nel baratro e ci lasciamo andare, andiamo in quella che è la materialità, devastante oppure si fa il salto quantico ci si evolve. ma andiamo in argomenti molto particolari, magari possiamo anche fare delle, delle dirette su questo, volendo, possiamo tranquillamente farlo. Ancora Giovanna dice: sempre dalle canarie il primo giorno in cui siamo usciti, era evidente che centinaia di persone passeggiavano liberamente infischiandosi le regole di distanziamento, e c'era cioè la polizia in giro che osservava, parlando di questa cosa, con un canarino. Un canario mi ha scusate per il canarino, mi ha detto che le istruzioni sanno perfettamente non possono esagerare perché se il popolo si incazza scusate sono guai seri ma è così ed è così che dovrebbe essere <coughs> franco. ciao franco buonasera purtroppo la colpa se le cose vanno male è che è anche di coloro che tacciono per convenienza infatti lo dicevamo fanno silenzio per opportunismo appunto hanno paura di esporsi ho sempre lottato contro la corruzione io forse sono un folle mi dicono che sono folle perché da personaggio pubblico, sono un professionista che comunque eh, si è creato un'attività un di un certo tipo, gli amici mi dicono, fai male ad esporti a dire la tua, quando si parla di politica, si parla di questi valori, meglio stare dietro le quinte, io non sono d'accordo, non lo so, non, non ci riesco, metto a rischio tutto quello che ho, lo so, però devo dire come la penso e soprattutto se so qualcosa, comprendo qualcosa, mi ritengo di doverlo dire, poi è chiaro, ognuno la prende con le pinze, ragiona eccetera, ma il mio compito l'ho fatto, cioè sto a posto con me stesso perché sento di doverlo fare, non si può tacere per convenienza, convenienza poi di cosa? Tanto prima o poi finirà, e quindi anche chi sta facendo questo per convenienza perderà tutto quello che ha, e infatti chi non si evolverà sarà chi è troppo legato alla materialità, a me piace la materia, ve lo garantisco, sono in terza dimensione mi piace mangiare, bere, dormire, divertirmi, viaggiare, eh, il lusso piace tutto, guadagnato chiaramente perché non vado a rubare per poterlo avere, quello che è in linea con quello che mi posso permettere. Però per me, se domani mattina devo mollare tutto, andare su un'isola in una baita di legno, problemi zero, zero, perché la materialità per me non è il illegale forte, c'è gente invece che senza quelle cose non vive, e allora lì si innescano meccanismi diversi. Ancora ci dice Pietro, comunque per Roma oggi stessa cosa, io fatemi sapere se si organizza. Eh, sì Pietro, oggi purtroppo, come dicevamo, non siamo riusciti, ma vediamo nei prossimi giorni se si riesce in qualche modo a fare qualcosa di, di valido, di utile per la collettività Laura dice tu sei un grande, non un folle, grazie Laura io ti ringrazio per la stima sono punti di vista, io non mi sento né grande né folle mi sento solo di essere in linea con quello che è il mio essere lo sono sempre stato e penso la cosa che posso affermare è di essere coerente quello che penso, ve lo dico, lo faccio non faccio cose diverse da quello che penso e dico non mi sono mai nascosto dietro un dito qualcuno dice che sono folle, lo, lo pensi pure qualcuno dice che sono grande, ti ringrazio eh, l'obiettivo è essere sempre coerenti e in pace con la parte più profonda di sé oggi ho pubblicato dei post su YouTube potete andarli a vedere sul mio canale Vincenzo D'Amato Ipnosi e eh, sono arrivati commenti straordinariamente positivi che vi danno una grande forza ne arrivano altri invece eh, da parte di stupidi che poi va a vedere che hanno un, un canale senza iscritti quindi sono solo loro senza neanche la foto del profilo quindi dei fake veri e propri che mettono dei commenti di una stupidità Ce ne sono due che non vi sto più a raccontare, ma se qualcuno ha voglia di divertirsi vado a dare un'occhiata all'ultimo post che ho messo del video di Roma di oggi che mi ha mandato l'amico che è lì con il quale dovevamo incontrarci stamattina e ha messo due commenti che sono da, da ridere, cioè se, da dire sei un povero imbecille davvero. Non, ma non glielo neanche detto perché non serve, poi non mi metto a fare commenti, a perdere tempo, a investire tempo con persone per le quali le mie energie non, non, hanno, non hanno senso. Quindi è così. Giù si dice vero, fa comodo, tanta gente si vive nella sua zona comfort e non vuole assolutamente uscirne, fin quando poi non li buttano fuori dalla zona comfort perché li, li travolgeranno. Se si arriva a un mega breakout, i 20.000 più satelliti non sopravviveranno e torniamo al 1974, sarà proprio così, certo sarà così. Ahimè, io mi auguro di no, perché le possibilità sono del circa il 92% che questo accada, io mi auguro che prevalga quell'8%, ve lo dico dal cuore, anche se sono pronto a vivere quello che dobbiamo vivere. Perché già da luglio dell'anno scorso che mi arrivano messaggi attraverso le medium, attraverso le sensitive, attraverso le canalizzazioni, attraverso le telepate: che chi come noi si sta evolvendo, sta dando un contributo all'umanità, servirà per poter aiutare in quei momenti particolari. Infatti, è da luglio dell'anno scorso che mi dicono di procurarmi la bicicletta e delle candele e di tenerle in casa. Le candele ce l'ho, le biciclette ce l'ho giù a casa a Salerno, appena ritornerò su, dopo l'estate, mi porterò su anche la bicicletta. Quindi. Eh, sicuramente avrò anche la bici per potermi muovere se c'è da aiutare in un momento in cui succedesse qualcosa io ci sono, come sto facendo adesso, Continuerò a fare perché tanto, come dico sempre anche se non mi impegno per eh, fare soldi l'universo mi mette in condizioni di avere quello che mi serve per vivere bene eh, sto avendo la prova in questo periodo dove c'è stato il covid, si è lavorato pochissimo ma non mi sono né morto di fame né sono andato all'isperazione. ho avuto sempre quello che mi serviva per vivere dignitosamente Vuol dire che le energie, quando chiedi, in un certo modo, innescano certi meccanismi. Ancora c'è Giovanna che dice che ci vorrebbero tre mesi di buio per resettare il cervello di tanti. Giovanna, la previsione è appunto di tre mesi. Se arrivassero tre mesi, guarda che non si resetta solo il cervello. Eh. Io mi auguro che non sia così, ripeto, il mio augurio è che quell'8% di eh, possibilità che non accada prevalga e che non sia quando dicono loro. Tuttavia, ripeto, siamo pronti a goderci o vivere, perché poi dipende sempre dai punti di vista. Uh, Un'ora, tre ore, tre giorni, tre mesi, non possiamo deciderlo noi. Giussi, dice, sei una bella persona, io non mi sbaglio mai. Grazie Giusy, grazie della tua stima, ti sono davvero grato di questo. Io metto l'impegno, metto il cuore in quello che faccio, ma ripeto, non mi piace neanche dirlo, lo vedete io scompaio, scompaio, arrivo, vado, torno, ci sono i miei colleghi, poi riveggo, poi sbraito, poi mi, mi, mi calmo, però sono, sono io, sono vero, non uso maschere, non uso mezzi, mezzi toni o mezzi termini, sono io, quello che vedete qui è quello che sono poi in realtà, ma perché non riuscirei a fare diversamente? Quando tanti cercano di calmerarmi dicendo che non devo espormi, dicendo che potrei perdere tutto quello che ho creato, mi interessa ben poco, alla fine do sempre quello che posso prendendomi anche le conseguenze e se sono io stato causa di certe cose mi prendo anche la responsabilità le candele devono essere benedette anche i cerini nulla si accenderà e provvederemo provvederemo di candele e ho tante poi vedremo anche come fare e cosa fare per innescare i giusti meccanismi c'è andrea che ci saluta ci dà una felice serata teresa dice i santi hanno predetto questo Guarda, io non voglio entrare nelle religioni, perché poi ognuno ha il suo modo di vedere. Per Alcuni sono i santi, per altri sono eh, forze angeliche, per altri sono forze eh, di altre dimensioni. La cosa importante è che il messaggio che sta arrivando da tutte le fonti è sempre lo stesso. Quindi se questo arriva dalla Bibbia, dal Corano, dallo Zohar, perché queste cose sono scritte in tutti i libri cosiddetti sacri, che i libri sacri non sono, sono libri di guerra originariamente, predizio le predizioni sono sempre le stesse da tutte le fonti e coincidono cioè tre religioni diverse tre situazioni diverse tutte e tre fanno la stessa previsione cosa vuol dire? vuol dire che qualcosa di vero alla fine c'è eh, Andrea mi dice genuino, grazie ti ringrazio di questo complimento eh, bene, allora io non voglio assillarvi ancora con questo mio modo di essere Augurandomi che però possa essere utile, possa servire a far pensare, a far risvegliare le coscienze. Io una sola cosa chiedo sempre, lo chiedo a tutti gli amici ogni sera in diretta, non smetterò mai di dirlo, perché tanto se chiedessi soldi dovrei avere timore a farlo, perché chiaramente sto chiedendo soldi a delle persone in questo momento storico in cui non ce ne sono neanche perché non si lavora, e allora lì mi dovrei fare qualche problema. Soldi non ne chiedo, chiedo solo assolutamente... La vostra collaborazione per la divulgazione, perché divulghiamo informazione gratuitamente, quindi se faccio qualcosa gratis vi sento di chiedere alle persone, di condividere la diretta sulla pagina, di mettere un like alla pagina, io ho visto ancora oggi, sono andato a controllare degli inviti, tanti inviti in sospeso, quindi tanta gente ha ricevuto l'invito, è andato persa nelle notifiche, ci segue anche, ma magari non ha messo un like, non costa nulla, ma il like ci permette di crescere come comunità, ci permette di arrivare a più persone e poi la cosa che sto facendo con tutti gli amici è quella di dire, andate sulla pagina psicologicamente c'è un pulsantino che dice invita amici, seleziona tutti pulsantino, pochi clic invita, facebook vi fa invitare 250 amici per volta se ogni tanto lo fate, questa comunità da 12.000 arriva ad essere di 130.000, 140.000 e magari possiamo anche diventare più grandi dal punto di vista della qualità eh, investire in attrezzature, divulgare più facilmente l'informazione, magari arrivano anche delle sponsorizzazioni se cresciamo, perché no? Tutto quello che arriva dal canale lo utilizzeremo per fare informazione, perché ognuno di noi, ogni professionista, lavora da, con la sua attività e guadagna dalla sua attività, non è questo il mezzo di guadagno, qui investiamo, lo facciamo con, con piacere, tutti fanno eh, la beneficenza, fanno le onlus, eccetera, io ho anche un'associazione no profit della quale sono presidente, con la quale però facciamo un lavoro di eh, formazione, eventi, eccetera. Ma questo per noi è il nostro, il nostro fiore all'occhiello, è la nostra, il nostro contenitore eh, dove riusciamo a stare vicini alle persone dando qualità nell'informazione. Quindi vi chiedo appunto di condividere la diretta, di mettere il like, di far mettere il like ai vostri amici. In questo modo avrete dato un grande contributo all'informazione. E poi tutte le dirette non restano solo su Facebook, le carichiamo su YouTube, al canale che vedete in descrizione. Sono uh, su LinkedIn e sono su Instagram. Facciamo il massimo, il possibile e anche di più per potervi essere vicini. Bene, io vi. Ci sono ancora dei commenti? Leggiamo questi tutti i commenti e poi andiamo in chiusura. Giussi dice: Io sono più spirituale, non cattolica. Sì, Giussi, alla fine l'importante è quello: non trascurare la parte spirituale, animica. Perché noi non siamo fatti di mente e corpo, siamo un tutt'uno all'interno del quale è compreso mente, corpo, anima, spirito. Quindi ci sono più parti e non dobbiamo trascurarne nessuna. Ancora Andrea ci dice, c'è cioè prima da comprendere se sei religioso o spirituale. <ride> allora, io non sono religioso, sono, eh, appunto come dicevo poc'anzi, per la parte spirituale. Io eh, le ho studiate, le religioni, ho cercato di capire le loro logiche. Le religioni monoteiste, ahimè, sono molto manipolatorie e io non accetto, come dicevo prima, le manipolazioni. La stessa Chiesa, con tanto di rispetto per chi segue quella religione, è il massimo dell'incoerenza in questo momento però non voglio entrare in questo, non è un tema che voglio trattare, non è un tema che voglio dibattere, la cosa fondamentale, eh, posso credere in qualsiasi cosa, l'importante è non trascurare la parte più profonda di sé, appunto la parte spirituale, animica, alimentare anche quella per far sì che cresca, perché l'evoluzione arriva da quella parte lì. Sergio dice, ciao Vincenzo, grazie, sei un grande grande grande, un piacere ascoltare le tue condivisioni. Grazie Sergio, grazie a te che mi segui da tempo e mi segui in modo assiduo e costante, grazie per il tuo contributo, per il contributo di tutti gli amici. Franco dice: Purtroppo ho dovuto pagare le conseguenze per essermi esposto, condannando, denunciando persone, politici locali, professionisti. Me l'aspettavo, lo rifarei. Questo ti fa onore, Franco, perché solo in questo modo si può restare coerenti con se stessi e con ciò che si pensa, si dice e si fa. Tanta gente si nasconde dietro un dito: a pro di che non lo so, tanto tutti stiamo facendo un'esperienza in questa terza dimensione, ma non siamo questo, noi questo eh, lo viviamo come Dobbiamo viverlo come esperienza perché tale è. noi siamo eterni, siamo molto di più. La nostra parte spirituale, la nostra anima uh, sta vivendo un'esperienza, stiamo facendo palestra. Se la facciamo bene ci portiamo un'esperienza positiva, se la facciamo male ci portiamo un'esperienza che non ci fa crescere. Quindi dice Brian Weiss, torneremo tante volte fin quando non avremo imparato la lezione. Impariamola questa lezione, mettiamola in pratica. Facciamo in modo che non sia tempo perso quello che stiamo vivendo in questa esperienza terrena e che ci possa dare qualcosa di importante. Anna dice bravo Enzo, sei stato mitico, grazie, grazie a te Anna per avermi seguito, grazie a tutti gli amici per aver seguito questa diretta, io vado in condivisione, la vado a lanciare sugli altri social e ancora una volta vi dico, non mi stancherò mai, aiutateci a condividere l'informazione. Mettete il like, condividetela sulla bacheca, in questo momento ci sono 30 persone ancora online, 30 condivisioni arriveranno su 30 bacheche con altre tante persone che potranno capire. Se non avete messo il like mettete il like e eh, invitate i vostri amici da quel pulsantino invita amici a mettere il like alla pagina, solo così diventeremo davvero grandi come numeri, perché poi se siamo grandi lo siamo dentro, non sono i numeri che ci fanno grandi, ma i numeri ci permettono di arrivare a più persone. Grazie, buona serata a tutti, vi do appuntamento alle 21, ci sarà questa sera Mario Sparacia con Esther Passisa Ceresa, che parleranno appunto di morfo, fisionomica e di prosi per il benessere. Buona serata a tutti, ciao. Grazie Carla, grazie per le tue idee, sono le mie, mi da solo conferme, grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti.